La video è una cacata Siamo qui a fare un altro video Che popposo Che popposo <ride> Non abusate mai di una ragazza ubriaca E se arriviamo a mille like Preparatevi per la parte 3 Cosa abbiamo visto? No Quindi, Basta ah. Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Un Nuovo video con Gogo Gogo. Cosa stiamo a fare qui? Beh Abbiamo appena fatto la lavatrice, come potete ah, vedere, sì. e non sapevamo dove appendere le cose. Ad ogni così io soffro di vertigini, una paura pazzesca. Ma siamo qui a fare un altro video. K-poposo! <ride> Bene, perché non abbiamo sì, niente va. da fare oggi. Ho deciso di fare un video reaction a un canale sul K-pop. Un po', ma sembra a me oggi stiamo sempre. Secondo di... me, sì, ci stiamo stortando sempre di più. Però ma secondo me. Come... Allora, al massimo al si, massimo sì, noi, noi ci spostiamo esatto. di conseguenza Se cade la telecamera tranquilli tanto mi è durata tre mesi quindi ormai Il suo, il suo lavoro l'ha fatto Allora iniziamo con questo canale che è il, mi è arrivato tra i suggeriti Si chiama Yonghi Brutti di Mare <ride> Scusate e siccome sono due giorni che rido per un video ho detto cazzo ve lo devo fare vedere Siete pronti per la visione? Aspetta che guardo se si controlla l'audio Comunque ho sempre avuto il dubbio se il filtro per il computer funzionasse sugli occhiali Ma devo dire che siccome ho le lenti blu probabilmente Ah però funziona. che scemo, mi è venuto in mente che devo mettere le cuffie Iniziamo con questo video si chiama Litigata Namjim al palò di confronto Già Namjim non mi piace BTS sì. Temptation Island che è un programma che guardiamo sempre, voi lo guardate Iniziamo col video Non so di cosa stiamo parlando che vuoi fare? io sono venuto qui per prenderti di andare a casa, Io non ti vedo commento, tu sei troppo grenito, ma è troppo grenito, guarda come sei, la ma è troppo ma chi da ti ha madre Ma ti da madre Lido, da madre Lido, ti da madre Lido, ti madre Lido, ma come l'hanno fatto bene il doppiaggio? No, ma sai cosa? Io vorrei vedere l'originale. Lo smonto. Come <ride> un mobile <ride> Lo <ride> smonto. Vabbè, ma a me non mai fa ridere il gin in partenza. Vuoi cioè vedere un altro? Cocco <ride> con j hop ti prego. Sì, ok. Vediamo. Lei, lei è il suo preferito, in j hop mi piacciono tutti Pensavo che facevi Ah, pensavo che oh. facevi Allora, vediamo Aspettila eh. con sta cosa del ho oh. Vabbè, apriamolo un altro a caso, dai Apriamo vabbè, questo Apriamo un mangioglio altro. o questo? Questo Ok pu, con gli occhiali così ci, ci piace Ok, va bene Apriamo questo, questo è il video che si chiama M Jimin Highlight reel Highlight reel on crack Se non far ridere non mi... <ride> non lo faccio, già, io mini yonghili, è carinissimo vi prego fatelo anche con i miei music video adesso apriamo un video che ci è stato consigliato sempre di secondo me è lo stesso perché è Yonhee no, questo è Yonhee però non è Yonhee e Prutti di Mario. adesso apriamo se i BTS fossero uomini e donne vediamo questo trasmissione che non ho mai visto quindi non so di cosa si sta parlando ma... no, non dire la verità è che Tina no, no, Cipollari no. è la tua attrice preferita è un'attrice? non lo so però sicuramente so solo basta Maria io riesco eh? Mm, vabbè, non è importante. Opinionisti, Suga, Gin. Ok, Suga. Bella foto. Io Ogni ce l'ho salvata sul cellulare quella foto. Perché la uso per qualsiasi cosa. Presentazioni. Vi sui tacchi ci, sta ci, ci sta stare un gran bene Jimin Jimin quello già non si riesce a dire. presentazione <ride> la ah, pare... sì. questo qui è andato veramente a a umine no hanno <ride> fatto, fatto BDS run in cui hanno fatto la passarella conci come dei cretini era meraviglioso quell'episodio quell era meraviglioso questo tra l'altro sono pigiami di Yoongi due imbecilli tronisti oh harem fa il tronista non l'avrei mai detto più gay di Alfonso Signorini tra le caratteristiche eh, guarda com'è com Ah, 148 di IQ. Sì. Il nostro RM, eh, si, sì, RM è un genio. E guarda come lo sfoggia in questa passerella esatto. Direi che 148 di IQ. Ben utilizzati, bene, direi, si. Sì. Secondo me torna. Ah, no, basta. Tra l'altro, lo sappi che lui perde i duelli contro le cipolle. Quando tenta di tagliare le cipolle, le cipolle vincono. Condotto da Oh, oh! Vediamo. Che sarà il suo. <ride> no, non lo dico. I'm your host. In quel video. No. Che battuta orrida! Il gelo! Let it go. <ride> Vabbè, oddio. Anche questo video sta delle battute pessime. Eh. Io, io. Io vi capisco, ragazzi. Presentazione. Ma ah, basta. <ride> e ora tutti insieme. Adesso ancora tutti che sfilano con la canzone. No, basta. Yeah. Ma c'è, succede anche qualcosa nel video. No, video è finito così. Cosa abbiamo visto? Questo video è una cacata Vabbè finiamo con un video adesso di DJ Osama Osma c'è scritto che sì, di DJ Osma <ride> Perché è Osama non si sa e, e concludiamo così che lui praticamente è molto simile ai BTS, versione giapponese Molto simile Eh devi guardarlo Secondo me i BTS sono ispirati a lui Molto simile, eh? vedi c'è il monte Fuji Ecco i BTS canta la meraviglia direi Madonna si sì. Sono le KB, le persone maschili. Non l'hai mai vista fare ai matrimoni questo ballo? Sì, c'era il bacco del cartone Pollon che lo faceva sempre. Eh, ma questo realmente questo lo fanno sempre sì. ai matrimoni in Giappone? Sì, sempre no. Beh, sì. Capita eh. che lo facciano, sì. Eh, però, co come dirti, non avevo voglia di vederlo vabbè ragazzi questo era il canale che vi abbiamo consigliato oggi il video molto divertente non so se ha fatto ridere solo noi o anche voi che altro vuoi aggiungere? vuoi aggiungere qualcosa dopo aver perso 20 minuti a fare questo video di cui <ride> ne useremo due <ride> Perché l'unico video divertente che abbiamo visto oggi è stato, è stato il primo, primo... <ride> um... no mm... guidate con prudenza guidate con prudenza e a queste parole chiudiamo questo video <ride> meraviglioso Ciao e alla prossima. Ciao Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E poi rompi il cellulare. Ragazzi, c'è l'arcobaleno! Ma non che si bello. vede però da questa telecamera! Guardate, è su su su su su su e va giù fino lì. Mamma mia, non ho mai visto un arcobaleno così grande, è bellissimo. Io Dai, di qualcosa, di qualcosa Rainbow. Ciao Rainbow. Oh, andiamo a cercare la pentola d'oro, la pignata d'oro del folletto. La sai la, la storia? No. Baby, mi dispiace, abbiamo avuto la meglio. Baby in una luce di città in una luce amorosa di città. Mmm. Il tuo amore più il mio amore è super amore. Einstein sarebbe fiero. Non negare che il nostro amore è R al quadrato P. Di nuovo Einstein applaude dall'aldilà. Sì, sì. Mi piace questo, mi piace quello, mi piace quello, mi piace quello. Beh, perlomeno si accontentano di tutto, eh, non fanno le schizzinose. Voglio davvero toccarmi. Oh! Tu ingrandisci, ingrandisci il mio cuore. Come un razzo. E <ride> chissà cos'altro, eh. Il mio amore più grande del pan di zenzero. Vitalità di un uomo. Anche qua al fiumi e ne scrive ste robe Already, ready, tipsy, Sono già pronto se è un po' ubriaca piccola Already, I'm ready, you're very sexy, baby. Sono già pronto se è molto sexy piccola Pubblicità progresso Non abusate mai di una ragazza ubriaca